Allora, vini insoliti, vini insoliti perché sono diversi da quelli che noi siamo abituati a sentire. Noi siamo in Piemonte, sentiamo la Barbera, sentiamo Freisa, sentiamo Nebbiolo. Però il territorio di Torino ha delle grandi eh, opportunità sui vitigni autoctoni insoliti. E questa sera andiamo a parlare di almeno tre vini. Uno che è il Bianver, eh, si chiama Bianver perché viene da un vitigno eh, della Val d'Isère, eh, Bianver perché le sue foglie hanno una colorazione più scura, ecco perché si chiama così. È un vitigno autoctono, i vitigni non hanno confini per cui dalla, dalla Val d'Isère sono arrivati in Piemonte, e eh, ovviamente sono pochi produttori, ne abbiamo uno nella um, Valchisone eh, che ha eh, piantato questo vitigno e di qua questa sera abbiamo questo vino. Eh, poi abbiamo un altro esempio, di, eh, siamo in Val di Susa, abbiamo un altro vitigno eh, autoctono a bacca bianca che è il barattucciato. Il barattucciato è stato scoperto qualche anno fa perché era rimasta una vecchia pianta presso un, eh, in una cascina e di qua, grazie al lavoro fatto con l'Università di Torino, si, sono, si, è, sono, si è salvato questo vitigno, adesso pochi ettari Val di Susa, questo vino che è in versione sia eh, ferma, sia spumante che passito. L'ultimo giusto per parlare di un altro insolito è la malvasia moscata, la malvasia moscata fa parte della grande famiglia delle malvasie che sono arrivate in Piemonte e abbiamo questa malvasia che è particolare perché è, è, è dolce, c'è stato un invecchiamento, un terzo dell'intero volume viene invecchiato in una barrique fatta con la pietra di Luserna, quindi è assolutamente qualcosa di straordinario con tutte le caratteristiche che può avere un passito di malvasia.